Inizia un nuovo anno liturgico, la prima domenica di Avvento e siamo chiamati a rivivere la storia della salvezza ma anche a ravvivare la nostra fede, è un tempo di grazia che il Signore ci offre, che la Chiesa ecco, ci offre e possiamo viverlo con grande intensità, certo non dovremmo viverlo con quell'atteggiamento atteggiamento del déjà vu, già visto, già si sa quello che sarà, dobbiamo essere pronti alla novità, perché tra l'altro il Vangelo è la buona novella, è la novità perenne, perché sempre sorprende, pronti alle sorprese di Dio, sono espressioni... Di Papa Francesco e questo Vangelo di questa domenica ci invita a vigilare, a vegliare, a vegliare, a tenerci pronti, quindi pronti proprio ad accogliere questa novità del Vangelo stesso ed eventuali sorprese. Non dobbiamo porci con questo atteggiamento, ma piuttosto pronti anche a fare giustizia, pronti anche a mettere in pratica il Vangelo e metterlo in pratica in pienezza, testimoniandolo con la vita, con la coerenza della nostra vita, è un'occasione per riprendere in mano il nostro cammino sicuramente, se vogliamo è essere pronti a, alla chiamata anche del Signore che viene quando Lui vuole, mi viene in mente adesso eh, l'eutanasia, Beh, l'eutanasia è in qualche modo... Un appuntamento programmato con chi deve venire a toglierci questa vita, faccio per dire, no? perché anche la morte diventa un momento cambiamento di vita. E allora noi non dobbiamo programmare, siamo abituati a programmare tutto, adesso si vorrebbe programmare anche questo, però non possiamo, al di là adesso delle situazioni contingenti, delle scelte che si possono fare a livello personale, del il fatto ideologico, questo non entra nel mio momento in questo tema, però comprendiamo che dobbiamo essere pronti nella fede alla sorpresa di Dio, a quello che il Signore vuole da noi, e certo incombe anche la paura e Gesù stesso aveva paura proprio di fronte alla morte, sappiamo che nell'orto degli ulivi ha pianto, che ha cercato almeno in un momento allontana da me questo calice, ma non sia fatta la mia, ma la tua volontà, quello che vuoi tu, ecco questa dovrebbe essere... Proprio la nostra preghiera. Ecco l'avvento allora, diventa per noi, per dirla con Tonino Bello, un ritorno, che una, una certezza in qualche modo che si potrà realizzare nella preghiera: nella preghiera con una vita di povertà, di giustizia, di limpidezza, di purezza, di amore e con la testimonianza evangelica oltre che con una forte passione di solidarietà, ecco, se non siamo così solidari e attenti agli altri, l'avvento diventa soltanto un fatto culturale, non un fatto che incide dalla nostra vita. Buon cammino di avvento a tutti!